The lack of empathy in the 21st century. Thank Nothing yet, somehow falling for everything, in the 21st century. Private profit illusion, they just gave us their debt, in the 21st century. The world's greatest newspaper, now 10p cheaper, in the 21st century. The world's greatest businessman, six times bankrupt, in the 21st century. believe it, no. Oh come Ah, ma sì, tutto bene. Ma sai cosa è successo ieri sera a Roberta? Eh, al concerto è partita una mega rissa enorme, c'è stato un, certo, un casino. Eh, a un certo punto non l'ho più vista, poi ho sentito un'ambulanza andare via. Bah, vabbè, da matti. Buoni, ve bello vederti, ciao. Oh Nicole! Ehi. Ciao. ciao! Ma come stai? Ma guarda, è una giornata un po'... No, no, no, aspetta, ma tu sai cosa è successo ieri sera? Cioè c'era la Roberta che era mega ubriaca. Poi boh, cioè non l'ho più vista, ho sentito l'ambulanza, sicuramente hanno portato via lei perché era troppo ubriaca davvero. Oh ma io non ti ho detto niente. Eh. No, no, no, assolutamente. Oh, ciao Nicole, quindi ci si vede? Mm. Mm? Ciao Nicole! Ciao! Allora, come va? Ma sì, dai, insomma, tutto a posto! Ma ieri sera sei, sei venuta al concerto? Sì, sì, tranquillo, tutto di Roberta, dell'ambulanza, della rissa. Non ti preoccupare, me l'hanno già detto. Come? Che rissa, è ambulanza? Cosa stai dicendo? Roberta era con me, a un certo punto non ne aveva più mezza se n'è andata lì. Sulle sue gambe. Vabbè, dai, Nicole, ci Ciao! Brain me jeans, getting bred out of the pool. In the 20th century. Science suppressed if it doesn't suit the spin. In the 20th century. The resistible return. Non sa che giornata oggi Ma che cazzo va che faccia? Per qua?